durante un esperimento del 20 febbraio 1987 la voce inizia a parlare del potere bioelettrico e della difficoltà per trovare la collaborazione poi si sente questa qui è la frase che riporterò devi credermi rendi possibile risolvere i problemi per penetrare le profondità dell'universo le possibilità di cui l'uomo dispone sono grandi You're telling me something